Presidente, allora, noi abbiamo già discusso nella Commissione Ambiente questa, uh, questa proposta. Innanzitutto noi in Commissione Ambiente non, ha, non abbiamo mai detto che avevamo una proposta pronta, abbiamo detto che ci stiamo lavorando, tra l'altro è stato inserito nel piano dei materiali post-consumo anche il punto del water render, perché ovviamente per noi è un punto assolutamente centrale. E tutta l'intenzione di portare avanti questo obiettivo. Il motivo per cui noi eh, riteniamo che questa delibera non sia eh, come dire, adeguata agli obiettivi che invece noi ci stiamo dando è perché proprio parla del voto a rendere in maniera decisamente semplicistica. Noi lo avevamo detto anche nella, nella Commissione Qui si fa riferimento, per esempio, a un marchio per poter incentivare il vuoto a rendere. Il vuoto a rendere in realtà riesce a funzionare nel momento in cui si mette una cauzione, È una cauzione anche di un certo livello, che possa essere almeno 50 centesimi a pezzo. Poi si, si parla di mettere delle macchine per il ritiro del vetro su occupazione di suolo pubblico. In realtà non funziona così il vuoto a rendere. Il vuoto a rendere funziona nel, nei supermercati, perché devono essere loro a ritirare, a ritirare il, il, I vuoti resi, non è possibile farlo con tutti i contenitori di vetro sicuramente si potrà fare con alcuni eh, contenitori eh, di vetro, per cui noi mh, abbiamo ritenuto che l'idea del vuoto a rendere che è a pieno titolo, un'idea che noi vogliamo assolutamente portare avanti e che bisognerà sviluppare nella maniera più forte possibile eh, è un'idea assolutamente nostra, una delle cose che non viene detta anche in questa delibera è l'importanza della filiera del vuoto a rendere, Bisogna trovare chi lava le bottiglie, come avviene tutto quanto il percorso, per cui l'abbiamo ritenuta un po' semplicistica per l'importanza del tema e per, per quanto noi vogliamo portare avanti il, il vuoto a rendere. Ed è mh, sostanzialmente per, per questo motivo che noi ci asterremo da questa proposta, perché eh, non la riteniamo adeguata per l'importanza del dell'idea che si vuole portare avanti ma ci stiamo lavorando perché è un'idea assolutamente importante finalizzata alla riduzione dei rifiuti così come è stato ampiamente detto nel piano dei materiali post in consumo dal nostro Assessore Montanari. Grazie. A lei consigliere.